Buongiorno, oggi ho realizzato questo make-up super luminoso ed elegante con il brand Dolomia. Dolomia è una linea reperibile in farmacia ed è il motivo per cui ho scelto di fare questo video, perché in questo momento, almeno che non decidiamo di farci spedire per posta i prodotti, la farmacia è il punto di riferimento anche per quanto riguarda il make-up. Dolomia è un marchio che io ho deciso di inserire nel mio kit per venire incontro a tutte quelle persone che mi chiedono di realizzargli un trucco e che però soffrono di allergie o di pelli particolarmente sensibili passiamo subito alla realizzazione buongiorno, ho già preparato la mia base con il siero lifting di farmacisti preparatori procedo applicando il primer di Dolonia, questo qui è il siero lesciante ottico io attualmente possiedo questo che è nella formulazione vecchia perché ultimamente è stato riformulato cerco di applicarlo veramente in piccole quantità tirandolo bene procedo con il fondotinta pura luce questa è la tonalità 75 perla è un fondotinta liquido bifasico che va shakerato prima dell'uso l'applicatore è fatto così a pipetta quindi con il contagocce applico qualche goccia sul mio pennello lo sto stendendo col pennello 509 di mesauda a me personalmente piace molto applicare questi tipi di fondotinta con i pennelli flat top, quindi così, specialmente se hanno le setole belle dense. Questo è un fondotinta dalla finitura eh, leggermente opaca, quindi mh, nel mio caso, avendo una pelle che non si lucida durante il giorno, non ha bisogno di eh, essere fissato con una cipria, specialmente se messo in quantità così sottili. Passo alla correzione di occhiaie e discromie. Nella zona dell'occhiaia utilizzerò questo correttore, che è il correttore macchie Cooperose, nella tonalità 82. Picchietto con l'anulare per scaldare il prodotto. Poi andrò a stendere meglio utilizzando anche la spugnetta. Procedo con una seconda colorazione, la colorazione 81, e la uso per illuminare alcune zone. anche per contrastare i rossori. Procedo allo stesso modo, prima ammorbidendo il prodotto l'ito e poi andandolo a perfezionare con la spugnetta. Adesso fisso solo le zone in cui ho applicato il correttore con una cipria, questa qui è la cipria orchidea numero 34, molto molto sottile. Questa è una cipria trasparente. L'effetto sotto le dita è molto impalpabile. Per questa operazione uso il pennellino di Nabra uh, Fard Min, delineo le sopracciglia con la matita per sopracciglia di Dolomia colore 52 Bruno, faccio proprio una velatura. Uso anche il pratico pettinino che c'è nel tappo della matita per mettere in ordine le sopracciglia. Passiamo ora alla definizione degli occhi, uh, marcherò il mio infraciliare superiore con la matita Terra 83. Io quando realizzo l'infraccigliare su di me lo faccio in questo modo, tendo bene la palpebra, la tiro su e verso l'esterno, ho uno specchio um, di questi così, inclinato, vado a riempire lo spazio vuoto che c'è tra una ciglia e l'altra, lo faccio da sotto perché sennò andando da sopra, come si fa di solito occhio chiuso così, Um, avendo le ciglia di mezzo mi rendo conto che non riesco a vedere bene dove poggio la matita e siccome l'infraccigliare deve essere molto preciso per essere bello uh, preferisco farlo in questo modo A me poi piace spessire un pochino la coda Se provate anche voi questa tecnica per realizzare l'infraccigliare fatemi sapere nei commenti come vi trovate ho realizzato l'infracigliare con la parte esterna più inspessita anche dall'altra parte e adesso sto sfumando con il pennellino che c'è dietro la matita tutta la parte esterna per dare un effetto un pochino più soft. La parte sotto voglio lasciarla abbastanza pulita per avere un effetto più luminoso, anzi all'interno vado ad applicare la matita color burro. Passiamo adesso alle polveri sia viso che occhi. Io ho depottato le polveri Dolomi Illuminanti che possedevo e le ho inserite in questa palette magnetica. Uh, questi sono gli ombretti um, cotti. Sono molto belli perché sono satinati e possono essere usati sia asciutti che bagnati. Inizio applicando questo color bronzo um, che fa parte del duo di ombretti 64. Pennellino a lingua di gatto. Lo applico quasi su tutta la palpebra, diciamo sui due terzi esterni della palpebra, lasciando un pochino più libera la parte iniziale dell'occhio. Nella parte interna potrei utilizzare ehm, l'altro colore che è inserito nel, nel duo, ma preferisco andare con questo illuminante, che fa parte della palette invece con il blu e eh, lo champagne, che è questo qui. E lo metto proprio all'inizio. Con un pennellino piccolino vado a fare il mio punto luce. Prendo l'acqua spray Dolomia, bagno il pennello, lo utilizzo per prelevare questo dorato e applicarlo proprio al centro della palpebra. E con un pennello morbido da sfumatura ammorbidisco i bordi utilizzerò adesso questa terra illuminante per scaldare l'incarnato questa è la classica terra illuminante che dà l'effetto un po' abbronzato quindi la possiamo applicare su tutte le parti centrali anche del viso in questo modo va un pochino a scaldare l'incarnato ecco fatto procedo invece poi con questo qui che è l'illuminante e con il pennellino da illuminante di Nabla vado a depositare proprio sullo zigomo. Ha questa satinatura lievemente madre perlacea, molto molto raffinata. Lo anche per illuminare l'arco del sopracciglio. Ovviamente non può mancare il mascara, io utilizzo il mascara numero 28 volume plus. L'applicatore è di quelli volumizzanti in setola, visto che però non è un mio prodotto personale, oggi lo applico con i miei applicatori per mascara non lo uso. Ho aggiunto un po' di mascara anche un pochino nelle ciglia inferiori ma mi piace proprio metterne un velo, proprio lo appoggio così e così. Vedete che effetto di infoltimento delle ciglia che dà l'unione della tecnica infraciliare anche non fatta per forza con una matita nera, io oggi l'ho fatta con una matita marrone scuro con un colore testa di moro, poi con un mascara volume una sfumatura leggera e l'effetto di occhio intensificato è assicurato. Per le labbra adesso vi applicherò una matita di Dolomia che però fa parte di una vecchia edizione di cui però mi piace tantissimo il colore. È questo color carne, eh, diciamo quasi un malva freddo, vedete? Molto molto bello, che mi piace molto come mi sta. Attualmente se volete un colore simile trovate eh, la colorazione Magnolia, sono sempre delle matite waterproof, molto morbide, che diciamo... Forse è un pochino più portabile, nel senso che è un pochino più calda e quindi che riesce ad abbinarsi meglio a più tonalità, a più colori di pelle. Io oggi però andrò con la, la vecchia formulazione. Essendo waterproof e molto morbida, vado a riempire direttamente tutta, tutte le labbra. Vedete, con la punta... Si fa bene il contorno, con il dorso invece si riempie direttamente tutta la mucosa. Ammorbidisco il tutto con una goccia di olio labbra nella tonalità mora. Questo è il mio personale, quindi uso direttamente il suo applicatore. Questo è l'effetto finale. Un look veramente molto semplice e molto facile, diciamo da tutti i giorni, che è quello che un po' diciamo, ci può servire in questo momento. Termino con una spruzzatina dell'acqua antinquinamento di Dolomia, ottima anche per fissare il trucco. Spero che il video vi sia piaciuto, se provate a replicarlo fatemi sapere nei commenti eh, come com vi è venuto e se pubblicate qualche foto taggatemi che sono curiosa di vedere il risultato. Ciao!